Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi parleremo della differenza che c'è fra il browser web Chrome e il browser web Opera. Vediamo, per esempio, se noi andiamo in Chrome e richiamiamo il sito della stampa, il quotidiano piemontese, la stampa.it, e tentiamo di vedere un video, scegliamone uno a caso, vediamo la differenza è che per esempio con Chrome questo video noi non possiamo salvarlo in locale all'interno del nostro computer mentre invece con, eh, mh, con Opera Browser lo possiamo salvare vediamo ad esempio questo video Siamo con Chrome e stiamo nel sito la stampa.it. noi clicchiamo la riproduzione clicchiamo ancora sentiamo il video dovrebbe partire fra breve attendiamo un attimo e ecco che il video è partito sentite l'audio se noi facciamo tasto destro questo è il video le colline del prosecco vedete che l'opzione eh, salva video come è in grigetto cioè non è, non è disponibile praticamente questo video non può essere salvato in locale ciò significa che il, il browser web chrome non ci consente di diciamo, possedere anche seppur temporaneamente il file di questo video adesso allora andiamo con opera un altro browser e facciamo sempre la stampa la stampa.it andiamo nello stesso identico sito nello stesso identico momento con un browser diverso opera browser è quello con l'anellino rosso e, e diciamo facciamo scendiamo giù in basso e scegliamo lo stesso video clicchiamo clicchiamo un attimo vediamo se parte aspettiamo sentite è partito questo è l'audio in questo caso, pur mentre lo vediamo, se facciamo tasto destro, vediamo che la funzione salva il video come in realtà è disponibile con Opera Browser. Se noi clicchiamo, vedete che ci dà le risorse del nostro computer, possiamo chiamarlo ad esempio test.mp4, addirittura ci dava il titolo originale. E vedete che il browser prende in carico il download del video, ci dice che si tratta di eh, qualche mega, dobbiamo aspettare qualche minuto, abbassiamo un po'. Il volume vedete questa è l'iconcina dei trasferimenti cioè dei download e vediamo che seppur ad una velocità molto bassa questo evidentemente deriva da, da, probabilmente dal server della stampa.it a 100 kb al secondo però ha preso in carico la possibilità di prelevare il video e lo sta salvando vedete due minuti rimanenti. adesso addirittura possiamo provare anche se il video non è completamente arrivato vediamo se noi riusciamo a fare a fargli fare facciamo tasto destro facciamo apri con WLC vediamo se parte vedete addirittura parte anche se non è ancora arrivato questo facciamo così interrompiamolo e abbassiamo il volume e vedete che noi adesso con, lo possediamo, all'interno della nostra scrivania, anche se non è completamente arrivato, e con il videoplayer VLC possiamo addirittura andarci ad informare sulle caratteristiche. Vedete? Ci dice che è 640 pixel per 360, 25 fotogrammi al secondo, e poi ci dice tutte le cose tecniche. E per quello che riguarda, diciamo, all'interno di questo container, il flusso video anche il flusso audio, vedete ci dice che è MP4A stereo a 48 kHz e 32 bit per campione quindi praticamente la differenza fondamentale è che mentre con il browser Chrome che è un ottimo browser, lo sappiamo tutti, però se facciamo tasto destro per qualche motivo la opzione salva video come in grigetto non è disponibile invece con il browser Opera, che è un, un pochino sembra a questo punto di vista più libero la funzione salva video come è disponibile e addirittura mentre lo stiamo downloadando noi abbiamo con il VLC vedete, lanciato eh, diciamo la riproduzione del video anche se il video vedete, ancora è ancora in attesa. Quindi adesso attendiamo che finisca, chiudiamo il VLC, attendiamo che opera finisca di fare il download, clicchiamo sull'iconcina, vedete mancano pochi secondi quindi erano 18 mega eh, punto 6 è, è un pochino lento però a tutti gli effetti noi abbiamo vedete trasferimento completato ce lo ritroviamo adesso nuovamente con l'estensione completa test.mp4 facciamo tasto destro apriamo ed ecco che il video è disponibile nel nostro computer quindi eh, diciamo con opera browser diciamo si possono prelevare e i video non da tutti i siti ma da alcuni siti e poi eh, se ne ha la disponibilità per fare delle operazioni quasi eh, video editing grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine il video finisce qua spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia